La cosiddetta guerra fredda è un vero e proprio conflitto. Si tratta però di un conflitto ideologico e politico che si scatena tra due blocchi, il blocco occidentale e il blocco orientale. Questi due blocchi vengono guidati rispettivamente dagli Stati Uniti per l'Occidente e dall'Unione Sovietica per l'Oriente e sono stati creati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il nome viene da una formula inventata dal giornalista statunitense Walter Lippmann per sottolineare il carattere eh, mai dichiarato e sostanzialmente, almeno all'inizio, incruento di questa guerra.